Scriviamo su due fogli due parole diverse tra di loro. Una di queste sarà ciao. Il secondo passo sarà quello di acquisire le due parole attraverso la camera del nostro L-Touch. Nel momento in cui leggeremo ciao, allora andremo ad accendere una luce rossa. In questo caso l'acquisizione delle immagini sarà real-time. I love the chase and the huntin' I set the pace when I'm runnin' I always take what I wantin' I always give it 100 don't need a